di essere molto più breve, eh, eh, diciamo che oggi siamo a um, esaminare una proposta municipale eh, che è in uh, perfetta sintonia con uh, le linee programmatiche di questa amministrazione e che anche costituisce un, uh, un elemento di sinergia, perché come giustamente ha detto il Presidente della Commissione Commercio Davide Lanza, eh, c'è stata un'intensa collaborazione tra Commissione Consiliare Capitolina e Municipio eh, a seguito dell'approvazione del regolamento dei mercati agricoli che già su Roma Capitale ha istituito dei luoghi i farmers market, eh, appunto i mercati agricoli di San Teodoro, Garbatella e quello che sarà il farmers market di Corviale che è un'altra grande opera voluta da questa amministrazione che richiederà un notevole sforzo e che ha dato la possibilità alla facoltà ai municipi di istituire i propri mercati agricoli all'aperto. Ecco quindi il sesto municipio ha subito colto l'opportunità di eh, rappresentare eh, quelle che sono le linee programmatiche di questa amministrazione e di identificare appunto un luogo eh, che sia eh, diciamo, un prodotto eh, dove siano posti in vendita prodotti agricoli chilometro zero eh, a, a opera di produttori eh, e che quindi eh, nelle nostre eh, corde prevede appunto la ehm, presentazione ai clienti di prodotti genuini eh, direttamente dal produttore al consumatore. E questa è una delle diciamo, principi cardine di questa amministrazione, che ritroveremo poi anche in un'altra delle proposte che poi approderà in aula e che è già stata ne nelle commissioni competenti, come quella ambiente e quella commercio. Che la delibera sulla food policy quindi noi vogliamo che ci siano e quindi una delle, delle attività previste dalla food policy sicuramente è l'incentivazione eh, della filiera corta, lì si parla anche di, di orti urbani e di altre iniziative però all'interno di questo grande progetto che vede appunto l'alimentazione sana, che vede appunto la vendita di prodotti di qualità e sani ai cittadini e che prevede appunto Fornire posti di lavoro alle persone il Municipio Sesto ha pensato bene di eh, trovare una localizzazione che è inserito nel suo piano delle aree previsto eh, dalla normativa comunale e quindi ha istituito e istituirà oggi con l'approvazione la, la, dell'Assemblea questo eh, esempio che tutti gli altri municipi che hanno a cuore questi argomenti che abbiamo rappresentato potranno fare eh, identificando aree idonee eh, per rappresentare eh, questa volontà forte di questa amministrazione di ehm, favorire i prodotti sani, di favorire un commercio sano e di eh, portare eh, servizi di qualità ai cittadini. Quindi noi ringraziamo eh, tutti gli attori, il presidente Romanella l'assessore Torrico il presidente della commissione commercio Davide Lanza e tutti i consiglieri di maggioranza o di opposizione che hanno voluto approvare quest'atto che noi con gioia approveremo oggi come Assemblea Capitolina. Grazie Presidente.